Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti in un nuovo in, in un nuovo Luna Parking è eh? un pochettino che non li facciamo perlomeno che non li faccio dalla macchina perché ultimamente in macchina ce sto più, visto che sto in smart parking infatti non sono più abituato a guardare l'industria telecamera ma guardo lo, sfero, lo schermo insomma vabbè, non so strabico però oggi vi voglio parlare di un argomento che ho in testa da un po' di tempo e cioè la macchina del futuro che vorrei ci ho pensato tanto se fa un nostro video visto che siamo in un'epoca in cui cercano per forza di farci passare passare All'elettrico, quando non è assolutamente ancora il momento, secondo me, però, visto che dobbiamo per forza assorbirci l'elettrico, oggi voglio parlare della macchina del futuro, che vorrei, che caratteristiche ci dovrebbe avere. Ovviamente, io, per chi non lo sapesse, ho un background di macchine parecchie, insomma, di vari tipi, tutte molto sportive, però anche non sportive. Insomma, però in generale ce ne ho avute tante. Quindi. C ho un po' di esperienza con le macchine, ma la mia domanda è questa, voi che macchina vorreste per il futuro? Che tipologia di macchina vorreste per il futuro? Adesso vi racconto come dovrebbe essere la mia. Allora, innanzitutto, visto che deve essere elettrica e quindi mi togli il 70% del gusto di guidare, perché sembrerà di guidare eh, uno spazzolino elettrico invece che una macchina. Get ready, go electric! Non ci sarà più il sound Non ci sarà più tutto il coinvolgimento Del cambiare marce Del, del sentire il motore di averci cioè quel tipo di sensazioni Tanto vale, visto che la devi fare Che non ti dà nessun tipo di passione Falla pure brutta, ma falla comoda Ora, specie per i pendolari Ma anche per chi non è pendolare Una cosa che secondo me è fondamentale Che riescano a introdurre È la guida autonoma Cioè, se non mi devo più divertì a guidare la macchina Allora è meglio che guida da sola Perché di base un computer sicuramente guida meglio degli uomini Perciò si eliminerebbero già la maggior parte degli incidenti, traffico, eccetera, eccetera. Forse neanche più dovrebbe essere di proprietà, la macchina potrebbe essere proprio a noleggio. So che vi può sembrare un'eresia per un amante dei motori. Però a questo punto se non devo provare a piacere alla guida, non voglio più guidare, mi voglio mettere seduto e guida lei. Oltretutto, questo risolverebbe pure il problema del fatto che magari tu guidi eh, con la nebbia, con la pioggia del giorno, di notte, e questo qua potrebbe dare problemi. Ci sta chi ci vede tipo mia moglie c'è chi ci vede ma comunque se sforza uguale e non riesce a guidare con la, con la pioggia o con la neve eccetera eccetera e comunque è una cosa affaticante in più pensate ai pendolari che devono andare al lavoro e tutti i giorni quelli che ancora non stanno in smart working, mi dispiace per loro se non fa un'ora di tragitto e quindi tu devi guidare un'ora invece pensa che bello, sali in macchina, ti metti seduto, ti leggi il giornale, guardi Netflix arrivi bello comodo, non ti cambia proprio più nulla ovviamente per fare una cosa del genere, visto che è elettrica e non è più bisogno non c'è più bisogno che tu guidi non c'è più bisogno manco che ci abbia la forma di una macchina quindi sostanzialmente per me potrebbe essere anche un cubetto permesso che ci avrebbe il coefficiente aerodinamico della multipla però a prescindere da questo potrebbe essere anche un cubetto dove entri dentro e c'è proprio un salottino cioè un salottino con la cintura di sicurezza tu puoi vedere magari pure la possibilità di fargli fume così tu c'è pure la tua privacy dentro che se vuoi dormi proprio ti metti a dormire e fai un'altra ora di sonno prima di arrivare al lavoro poi un bello schermo dentro gigante in cui tutti ci puoi vedere la televisione, ti ci puoi vedere serie tv, ci puoi montare la PlayStation, insomma in macchina diventa un prolungamento della tua e del tuo inizio di giornata o del fine giornata. Perché dico potresti non più doverla possedere? Perché potrebbe non averci senso, a quel punto cioè, avrai, che ne so, un'app in cui tu prenoti la tua macchina, la tua macchina con la guida autonoma arriva, ti arriva sotto casa, tu scendi da casa, sali dentro la macchina, gli dici a voce dove vuoi che ti porta, tanto ormai il riconoscimento vocale funziona benissimo. Vai. Parti! Vuole ripetere la destinazione? Dove ti pare? Ma parti! Vai! Prego precisare via il numero! C oh, Cristo. Non conosco questo indirizzo. E lei prende da sola in autonomia e guida fino lì. Questo risolverebbe anche un sacco di problemi delle persone anziane che devono andare a fare la spesa, o devono andare alla posta, o devono andare a fare dei servizi. E ovviamente non c'hanno come andarci. Cioè, mentre così, starebbero una favola chi è disabile, magari con una rampa di salita. E quello può salire tranquillamente in questa, in questa macchina a guida autonoma, visto che la stanno sperimentando tanto. Sta macchina. Insomma. Altra cosa importante che ci dovrebbe avere, oltre al fatto della guida autonoma e dell'infanzia dovrebbe essere il costo, cioè il costo dovrebbe essere accessibile a tutti, visto che le macchine sostanzialmente resteranno loro in questa visione ipotetica di un futuro catastrofico per gli amanti dei motori, ma tanto lì ce vanno a portare, ragazzi. Con queste macchine elettriche che ormai ci propinano tutte maniere, hanno già deciso che da un tot anno, mi pare 2030-2035, non ci sarà più la benzina. Proprio, non faranno più i motori a benzina. Quindi, e volete o ne volete vedete le dovete beccare. perciò visto che ve le dovete beccare per forza, fate delle brutte, fatele che vanno da sole, ma fatele comode e fatele che non le dovremmo più guidare. So che sembra una cosa assurda ma in realtà le tecnologie per fare tutta sta roba ci sono già. Le Tesla che comunque guidano da sole, certo ogni tanto ammazzano qualcuno però diciamo in generale è ancora embrionale come cosa però ci si potrebbe arrivare. Ovviamente dovrebbe essere se la compri un'auto a ricarica rapida perché tu non puoi fare un'auto elettrica e per ricaricarla ci vogliono 20 giorni perché sennò no è tutto al del del senso dell'auto Insomma, per quello che dico che non dovresti manco più averla poi le macchine da sole a guida autonoma se ne Tornano al loro deposito, si ricaricano. Quindi quando tu ne prenoti te ne arriva una carica. Vi ripeto, è una visione un po' utopistica della cosa, eppure un po' forzata, una provocazione, chiamatela come vuoi fare ma vorrei sapere che ne pensate voi. Qual è la vostra auto del futuro? So che molti diranno io ho la macchina a benzina, non le abbandono. Eh, però se tra un po' ve le benzina, voi vedete che ce fai, c'è dentro. Questo pezzo lo traio, vabbè. Comunque, insomma, se non trovate la benzina, ovviamente che la macchina a benzina non ce la potrete più andare. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere che pensate, scrivetelo qua sotto nei commenti. Io come al solito vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo al prossimo video. De che ne pensi? Intanto senti.